Dakota Johnson e Rhys Martin, fuga d'amore a Parigi, la storia continua. Dakota Johnson e Rhys Martin insieme a Parigi, i due stanno insieme. Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Dakota Johnson e Rhys Martin. Le voci sulla loro presunta relazione sono iniziate ad ottobre e poco dopo si è capito che non si trattava di una semplice avventura. Ieri martedì 19 dicembre 2017 la coppia è stata vista all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Dopo aver trascorso una romantica fuga d'amore nella bellissima città. A confermare la notizia è stato il sito mirror.co.uk. A quanto pari due hanno cercato di passare inosservati mentre salivano sullo stesso veicolo. Ma, i fan più attenti li hanno subito notati. La loro frequentazione dura ormai da mesi, di certo stanno prendendo la cosa sul serio. Ad oggi, però, non hanno ancora reso pubblica la loro storia d'amore.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 Contando alla fonte Shreese manda addirittura le sue canzoni a Dakota per un suo parere. Ciò lascia intendere che la relazione tra i due è molto seria. Shreese Martin e Dakota Johnson a ottobre erano stati visti a cena insieme a Los Angeles. Hanno anche partecipato ad un concerto di Nick Grave a Tel Aviv, in Israele.